Ciao a tutti ragazzi, noi sono Dynamatics e Marco007 Siamo tornati su Paper Mario Dorian Origami Nell'ultimo episodio abbiamo finito il tempio e abbiamo ucciso quel tizio lì che balla E in questo episodio il deserto è giallo invece che essere viola Pff, Che peccato Accendo la luce yeah. Molto meglio ora yeah. Allora Cos'è che dobbiamo fare non me lo ricordo No Ah si sì, dobbiamo andare al, temp al tempio Non il tempio Il coso lì L'altare L'altare del sole Ma dove? Oddio uh, do Dove è lì? Uh, foro di luce Ah ma questo è quello maggiore Pensavo fosse quello minore Ma ora prendi il foro di luce Perché scavi così tanto lontano? Oh, ok uh, ah. E poi alla città abbiamo pure saltato qualcosa ho visto un tipo una delle porte lì. Oddio, che cos'è quello? Nulla. È un, para, un paratropa, il eh, cartomagno. Non cartomagno. Un mm, paratropa cartomagno. Perché ti fermi là? Cosa pensi di stare facendo? Che so, sembrava vicino. Oh, ma si sta volando. Cosa, cosa vuoi fare? Bravo, bravo, bravo. <ride> Kirby. Yeah. I will smash you. Basta cantare quella <ride> canzone. Vai ora. Bravo. Aia. Aiutami Todd. Aspetta. Ora. Questo veicolo consuma straordinariamente poco. Sì, per quanto l'abbiamo usato. Grazie a mentalista professor Todd. Per quanto l'abbiamo usato Mario adesso è già, è già accorto di, di soldi. Di soldi. Di soldi. Eh vabbè, lascia okay, stare oh, va bene, tanto non è obbligatorio. Ok, qui si è attivato il rito, quindi Proprio andare. come sospettavo. Osservate, amici, l'altare si è riaperto, svelando una sorta di ingresso. Potrebbe essere ciò che stavo cercando, la prova definitiva dell'esistenza degli antichi. No, credo cre che esistano gli antichi, quel non tempio non si è fatto da solo. Gli antichi <ride> non sono mai esistiti. Sì, ora tutto ha un senso. Hai eseguito il rito dell'incenso solare. Del Vincenzo solare. Ma mancava il sole stesso. Ora che è tornato la via si è aperta. Oh, oh, oh buon Natale. Quante scoperte oggi. Non vedo l'ora di raccontare tutto ai miei figli quando sarò vecchio. Prevedo una valanga di iscrizioni al mio prossimo corso. Non ho idea di cosa stia. <ride> ok, non l'ho fatto non ho idea di cosa sta dicendo il professore, ma sono contento che sia così felice. L'altra volta non gli avevi fatto fare una voce diversa. Oh beh, naturalmente è tutto grazie a voi due. Non no, al professore, a Il Questo sarebbe rimasto sigillato per sempre, se non avessi riportato il sole nel cielo. Presto, entriamo. Sono sicuro che qui dentro c'è il nastro rosso. Sono sicuro che qui dentro troveremo ulteriori motivi per festeggiare e chissà... Magari troveremo persino qualche indizio su Capitano T-Hood. Sai, amico, cioè, dovremmo seguire il nastro viola, veramente. E comunque il nastro rosso l'abbiamo già preso. Sì, lo so, so. Smarty solo. Pants. <ride> Ho detto un colore a caso perché non sapevo. Non, non mi ricordo qual è il, il prossimo nastro. Ah. Che mi sa che è quello verde, non quello viola. Mm. <ride> quello è, è la stessa posizione che fa quando tira i No, ah, sì. sì. Ehi hey gente, sono io Sono, sono io qui o Fa un freddo glaciale Zitta farfabi, ti ricordi che devi la stessa voce a posto? Sì, farfabì. lo so. Ma non avevamo salvato il sole. Ha! Lasciate che mi spieghi. Anche se ci troviamo nel deserto, ora siamo sotto la superficie e qui il, colore, il calore del sole. Il calore può... del sole. No, è anche il colore. Non può arrivare, non va può bene, arrivare. abbiamo capito. Ma dire il vero, la sola essenza della luce solare non può spiegare perché faccia così freddo. ritiro la mia spiegazione. Infatti sei stupido, stai... zitto <ride> Per tutte le riviste accademiche, che cos'è quello? Un frosty burger. <ride> è un blocco di ghiaccio. <ride> Di ghiaccio di ghiaccio Che il cartomagno del ghiaccio di già Sì Ecco perché fa tanto freddo qui dentro professore No non è per quello Ma dobbiamo uccidere il ghiaccio. Il il ghiaccio Todd lì, Il ghiaccio lì perché fa freddo Non è il motivo per cui fa freddo Ah ho capito Il professor guardate di che coso T.O.D. si è, di... è congelato nel tempo eh, eh, Vabbè ma... guardate che roba uh, uh, Probabilmente ho fatto uh, La tecnologia uh, di raffreddamento spoiler. implicata qui dentro è più sofisticata di quanto non avrei mai Ups. immaginato Bravo Marco spegniti <ride> la televisione Vai l'ho di... già letto ah, okay, scusa. Magari ascolti Sì, è vero Corpo bello. di mille dottorandi Ma là dentro c'è qualcuno oh, oh, oh. Mm. Walt Disney A giudicare dai tipi, tipi, tipici pallini rossi e dal caratteristico mantello direi che deve essere proprio E lui Che <ride> capitanti odo? Allora è stinto davvero ma non ho capito, scusa, come fa a sapere come qual è il suo aspetto? Lascia stare Non è un indizio, è una prova concreta si Devo ispende. mettermi a scavare per salvarlo si. più presto Per salvarlo, sa benissimo uh, È un tesoro, un tesoro il professor il, il No, probabilmente o. è seduto su un tesoro, vedi che è un po' innalzato. Ah. Allora dobbiamo salvarlo, veloci Veloci, abbiamo bisogno di quella statuetta No Voglio il 100%. No, non quei, riesco a vivere rompi senza quei dannatissimi vasi. Un attimo, dove prova a usare per scavare. Scava. No, è lì. Inutile. Uh, uh, questa è una cosa cartomagna ah. Del fuoco. Eh, uh. Vabbè, mi sembra giusto. potere <ride> carto grasso mania. Dai, ora uccidiamo pure il professor Todd con il fuoco. Burst. Burst. Levati, idiota! <ride> Bruciate solo lui, non me. Ah, yes. No, ha bruciato pure il tesoro. Idiota! Uh, che c'è faccia rossa? Mm, carne succosa. Quella è la stessa di color splash. Non si muove. Speriamo di riuscire a fargli riprendere conoscenza. Ma è stato congelato per anni. Il poveretto sarà solo irrigidito dal freddo. Provo a scaldare di nuovo con il fuoco? No <ride> sei pazza lo bruci Non credo che sarà necessario Fate attenzione che di fuoco ferisce e di fiamma perisce. Soprattutto se fatto di carta Come fa a sapere la lingua di oggi se lui è, è vissuto nel passato ed è stato congelato oh. tutto il tempo? Cioè è, è stato proprio provato che la lingua era diversa dalle scritture Saci <ride> Il vivo, e parla um, una passabile imitazione della nostra lingua. No, è letteralmente la nostra lingua. <ride> Permettete che mi presenti, io sono il Capitan T.O.D. E c'è la gente che urla. Uh, uh, sono sopravvissuto per lo spietato trascorrere delle ere, grazie a questa artica prigione. E ora sono finalmente libero. Capitan T-Od, ma allora sei uno degli antichi. Infatti, lo, sapevo che era uno degli, degli aiutanti. <ride> Capitanti Odd Solo che Solo che come Aiutanti o antichi No aiutanti Ma Stava è ne, ne, Nel sito ufficiale di boh. Paper Mario non c'è in italiano però eh. e Stavo dicendo Sapevo che era uno degli aiutanti Solo che quando professor Todd ha detto che era un, uno degli antichi Dicevo io, Mi sono detto Ma che cosa Ce l'abbiamo fatta Non ci credo Ho, tr ho trovato la prova dell'esistenza degli antichi Orbene è il momento di occuparsi di serie di questioni accademiche tipo il... la domanda che è... tormenta da tempo memoria i sogni di archeologi e cercatori è una idea semplice il sottomarino finalmente è giunto lo storico momento in cui darle risposta e, pe e per di più direttamente dalla fonte che occasione unica mi scusi capitano, abbiamo studiato l'alimentazione degli antichi molto a fondo grazie ai manufatti a noi pervenuti da, e alle tradizioni orali. Tuttavia c'è ancora una domanda vitale che angustia gli studiosi di tutto il mondo. Come preferivate bere il caffè? Beh, è semplice. non beviamo il caffè, noi beviamo solo vodka, con del latte e tre zollette di zucchero. Tre zollette, chi l'avrebbe mai immaginato? incredibile passo in avanti per la scienza probabilmente voi antichi sapevate da, la sapevate davvero lunga sul caffè la mia che, missione è compiuta tipo il, il capitante Oder è tipo Omero che, che non si sa se esiste Clicca. No. wow un caffè con tre di zucchero ti piacciono le cose dolci eh <ride> <ride> Interessante Ti perdono uh, le forse... cose dolci eh? uh, io ho un po' di caramella uh, nel no, mio furgone <ride> uh, no forse non è così tanto um, signor capitano come mai hai quella faccia? Come <ride> mai hai <è> quella faccia? <ride> Potrei chiederti la stessa domanda, Olivia <ride> Che hai quel corpo? Cosa sei? È perché eri congelato o ti è successo qualcos'altro? Ma quale la faccia rossa? In questo o momento mi, mi sento come un cellino in gabbia. Questa è la libertà della, della navigazione, il mare aperto, <ride> sto tipo dormendo ora. Il mare aperto, al timone del mio super marino Super Marino Bros. <ride> Sotto le grandi onde. Hai detto super marino conosci, da, conosci davvero il grandissimo super marino Il fratello di Mario <ride> <ride> mm, Che strano Quando è che sei stato al museo? E così il mio super marino riposa in un museo Dubito che, lo, che il suo spirito avventuroso ne sia felice Anzi sono certo che spasmi per la libertà Ali spasmi, spasmi. spasmi Ti porgo i miei ringraziamenti Oh strana figura Ora so cosa devo fare come fa a sapere cosa è un Mi museo? Mi mangerò un po' di quelle bistecche. Non penso che abbiano avuto i musei nell'antichità. Che... Ok. Ok. Chissà se si è diretto verso il museo. Come fa a sapere dove è il museo? Il museo? Il museo di. di... Sì, lui, lui! Ah, è vero! Come fa? Lui è andato diretto <ride> spedito così. Probabilmente si bloccherà la città dei Sniffits senza che non ha un museo. Chissà se si è diretto verso il museo. Sembra che il Super Mario non gli sia davvero a cuore. Ho fatto un po' fatica a capire come parlava. Ma d'altra parte, se un antico parlerà da antico. Infatti, ma non ha parlato da antico. Ragazzi, grazie a voi il mio sogno si è, si è realizzato. Ora non resta altro da fare che tornare all'università per pubblicare le mie scoperte. No, torna con noi, ci servi. Ci serve la tua pala, poderosa. Oh no, grazie a te, prof. Senza il tuo aiuto saremo ancora a vagare nel deserto. Perciò grazie di cuore. Quindi ora ci mettiamo a cacciare il prossimo nastro Oh no, adesso Mario vuole un po' di quella bistecca <ride> che, su cosa Che cosa hai visto? <ride> Aspetta, adesso... un secondo Come sei mosso? No. Olivia ha, ha detto adesso ci dirigiamo al prossimo che? nastro Al prossimo nastro Mario ha detto oh no, io voglio un po' di quella bistecca su cosa la dietro Però ha avuto uno spasmo. <ride> no. Cos'è questa storia del nastro viola nel mare grande? Ah ok, gli ha raccontato del mar Ma grande Ma cos'è questo mar grande? E dov'è? Magari è a Borgo Todd Qualcuno lo sa? Andiamo Ma a chiedere Ma che ne sai tu? Come fate tutti a indovinare le... dove sono le cose? E comunque. Che Mario le l'ha detto Bonk Scava <ride> è sulla bistecca Cos'è l'ultima volta che, che ci vediamo professor Todd? Ci dobbiamo condividere questa bistecca Eh, C'era un tesoro qua No, sai che me la prendo io tutta C'era <ride> un tesoro da queste parti Eh sì, però dove? Va a salire sopra la bistecca questa qui Oh, scava Sopra la, la bistecca La biscretta Ah È troppo dura No Sbaglio Ci sono pure dei blocchi qui <coughs> Mappa Eh uh, Sì Ah yeah. Vedi uno qua sopra Eh Appunto eh. Ah un attimo Ma questo conta come il deserto Carta vetro maggiore Quindi non eh. conta eh, eh. Mm, Allora Secondo me sono lì Ma c'è un tesoro Sarà qua dentro Eh sì eh, Trovo un modo per salire Idiota ma non lo trovo, dove sta? You dot Perché continua a scavare? Non si può scavare Ma che ne so E dai, trovo un modo per salire eh, Dobbiamo prendere il limone Vai qua dietro, vai qua dietro la bistecca a martella Ok, no. non ce la faccio Uh, questi sono i problemi che non risolveremo Ma hai detto sei inutile Non Sono felice che ora vai di nuovo all'università a insegnare E a dire che gli antichi mettevano tre zolette di zucchero Eh? Ah sì Ragazzi vi state preparando un caffè? Sì professore cosa c'è? <ride> Io la Fate so come lunga. gli antichi Tre zolette di zucchero e latte professore ma, ma che vai a cosa... fagnon e basta ci vediamo al mare grande ci vedo e invece? e invece cosa? Eh, oh ma ehm, che ne dite se vi aspetto qui mi sento molto più a ah, mio agio nel deserto ah va bene a ah, cui lui pretende non ci abbandonerà mai lui resterà nel deserto lì eh si sì, resterà nel deserto e rimarrà lì ah, mi sembra giusto sennò come, come facciamo soldi infiniti cioè, come possiamo, come possiamo vivere senza i soldi infiniti? Io non capisco. Wow, superintendent. Eh, è passato Ti od di qui, signore. Chiedi, no, eh. no, non lo fare veramente. Eh, pezzi, noi prego a mi vede pure, vai chi Esche. se ne frega. In Esche. effetti non abbiamo mai Esche. controllato nulla lì. Ah, già che siamo a Borgo Todd. Facciamo tutte le cose che ci, che ci rimangono da fare a Borgo Todd. Niente, cioè. eh, dobbiamo visitare la, la villa Vedere se c'è il od C'era quel tizzo là C'era quella, quella, quella cosa uh, Rivela blocchi nascosti Pronto per essere testato uh, Beh, Però prima vado qui A riprendermi tutte le cose che okay, mi servono Prendi tutto il fungo vita mm, Che ho rischiato di morire nell'ultima battaglia Fungo one up yeah. Costa un casino questo ci credo uh, Che altro mi devo comprare? Niente Niente, basta Va bene Addio Si strapiano di cose Non posso comprare due eh? No, è vero, sì Non posso averne due Perché poi nel negozio sparisce uh, Andiamo a visitare la villa Prima del Quella dove grande. stava il tesoro Che non potevi raggiungere. Eh sì Almeno dovrebbe essere quella Lì non sta ancora il, il coso Non hanno riperato niente l'ombrellone sopra il tavolino cos'è una una una piazza pubblica questa oh amico lì si è rotto un coso che, che dobbiamo fare ah mario grazie ancora per averci aiutato prima città funghi un debito con te accetta questi piccoli segni della mia riconoscenza non c'è dei soldi Oddio! Oh, Capiccoli! Sei ricco! E in più ho sbloccato tutte le porte della mia favolosa maggiore Ah ok, perfetto. Sì, dovevo fare la voce più da, da icone. Comunque, chiedi anche agli altri che molti danno pure loro un sacco di soldi. Uh, uh, uh. Probabilmente. Mi hai salvato la buccia. Credo che il padrone avrebbe usato me come per uscire da, lo, da quello strap. Ah no, loro sono i servi. Pro, Prova lo stesso ah, a chiudere sopra <ride> Magari quello, questo è il servo e l'altro è il sì, Ma oh, ci ha dato 8.000 monete. Eh sì. Come eravete notato, Patron Todd è okay, tornato sì, dai suoi sono viaggi. Che... Sono tutti i seri, gli schiavi. Abbiamo fatto bene a, parla a parlare col giallo, però. Mo. Mm. Vabbè, li, li, li, que quello giallo ci ha invitato a casa sua. Chi si ricorda? Non me lo ricordo. Ma sali <ride> da qua adesso. Finalmente è riparato, puoi entrare sicuramente. Oh yeah. Superintendent. Ora possiamo riparare noi. Quel pigrone non riesce a fare nulla. Nemmeno i suoi servi sono pigri più di lui. Vediamo che cos'è il numero 13. Un attimo, e eh, appunto quella era, un, era anche un'altra cosa che non riuscivamo ad aprire. La capanna ti ricordi la capanna nell'agriturismo? Todd, o oh, nel momento, oh, oh, oh. ok. E poi che altro c'era? Um, Dove stai andando? No, so, vado in giro. O qui... Sono sicuro che non c'è niente. Ah sì, una, una cosa che ho scoperto off camera. Quindi andiamo. Ok. Uh, qui nel retro di quel coso lì che stava. Qui stava la tantalpa. Io. Sei sono pronto pro e tu? Sei pronto tu? Ho detto da collezione, mi raccomando un segreto. So, sono praticamente i tesori dei, dei boss che abbiamo sconfitto. Astuccio di pastelli, giusto? Fanno 6-9 uh -huh. Morete Elastico. E ora possiamo pure prendere uh, la perforatrice, per questo ho aspettato. Wow, ecco perché alcuni trofei li mancavamo. Così no, a caso. No, ma la comunque la... il, tipo il numero 3 l'abbiamo già mancato. Grazie, grazie, amico. Non l'ha detto due volte, però mi piaceva dirlo. Eh, andiamo al mar grande adesso. Ok, partiamo subito. E magari andiamo a sfidare i giganti. Comunque chiedi che, che altro è che manca. Eh, va bene. Allora, uno so come prenderlo il cuore. Mentre l'altro non ne ho la più pallida idea. Chietra in cerchio, il deserto lo scava nel centro. Ok, va bene. Vabbè quindi non, non sarà molto. Non sarà molto difficile, basta andare al coso cartaveto. Schius, per... un attimo, princesa. perché è rottato? Non era tagliato questo No <ride> Vabbè andiamo qui Accendiamo i motori si sì, dov'è il tuo compagno di squadra? Zitto Todd! <ride> Dov'è quella strana palla di metallo nera? <ride> <ride> Quel Todd è cieco. Non e poi, lo e lo poi Mario E poi Mario. Il cappello proprio Oh no, sta provando emozioni. Wow, il Mar grande è così grande. E questa brezza che piacere. Però come mai è un, un pulsante? perché è il mare idiota così infinitamente grande l'unica parola che mi viene in mente per descriverlo è spacchettamento epico beh oltre a grande immagine a a a a grande m ma ah, guarda il nostro viola <ride> scorre pure lui sul mare grande mm, guarda caso è proprio lungo eh fin dove credi che arrivi Dall'altro lato del mondo Sulla, oh, scusa Oddio oh, Sulla uh, Sulla pentola d'oro di un nano Di un nabbo Nano I nani non hanno le pentole d'oro Ma che ne so Ma vai <ride> al nastro su uh, uh. Non posso fare le giravolte quelle che uh. faccio di soldi uh. Andiamo con quello. Rush il nastro, muoviti yeah. Non importa se lasciamo qualcosa Poi. Oh no, va sott'acqua Mario, guarda, un ha Ah, e si è pure tolta tappa. la nebbia, quindi dobbiamo... Come facciamo a di seguirlo? Uh, sottomarino Sfonda Ah, ho capito, ora dobbiamo tornare indietro e, e usare il sottomarino di Tiod, Solo che prima... Prima andiamo lì dei dati... Ah, no, sta lì, <ride> ok, è inutile Ma dove vai? Non eh, approdare Basta il nastro che esce di nuovo, vai. Ah, pesci sfigati, uccidiamoli. Olivia, abbiamo trovato il nastro. Andiamo. <ride> Ehi, ferma. Eh? Non possiamo andare nella nebbia. No. Questa nebbia è assurda, non si vede un palmo dal naso. Se ci avventuriamo oltre ci perderemo di sicuro, meglio fermarsi prima. Ah, che frustrazione marittima. Ci vorrebbe proprio una carta nautica per navigare attraverso questa nebbia. Ah, ma a proposito di carte nautiche, conosci la leggenda del mitico Capitano? Ti od A proposito, scusa, se sono antichi, perché hanno un sottomarino? Saranno gli antichi moderni oppure Mario vive nel 3000? Ah, <ride> L'arri di questo personaggio leggendario che esplorava gli abissi ed era in possesso di un'altrettanto leggendaria carta nautica. Beh, non è altro che una storia. Non ha nemmeno il proprio peale in fondo, è verità, secondo me. Se solo fosse vera, però, una carta nautica del genere sarebbe proprio quello che ci vorrebbe per navigare in mezzo a questo nebbione. No, no, ho... capitan t Hold. Certo che l'abbiamo incontrato, ha detto che avevamo potuto trovare un museo con i champignoni. C'era... Smetti di bere... Mm, champagne, in realtà No, no. Smetti di bere che l'ibrluni che... Che, che burluri che, che, che siete. È la panzana... <ride> <più> spassosa <ride> che non hai sentito. Com comunque stavo dicendo... Smetti di bere Olivia perché hai incontrato un personaggio Delle antichità Ah, e poi ci siamo diventati un personaggio di prendere a... quel coso. Un leggendario capitano del passato che se ne sta in un vecchio museo... Ma dite sul serio? Beh, allora cosa stiamo aspettando? Andiamo subito a questo museo Sì, ma lui non lo sa che è quello il museo Oh my cioè, goodness Cioè, prima il capitante Yod non esisteva nelle mappe di gioco Oh e, my goodness questo. Give me some just... No Ma se sta qui Oh, sprinting E comunque non fai troppo rumore che stiamo facendo il video spacchettamento epico del, del succo yes. Bene Vabbè. andiamo al museo perché si è a, a, a, appena materializzato Tiod probabilmente sì. ha capito come arrivare al museo perché lì ha chiesto indicazione a agli Non farci caso oh oh oh. e poi non abbiamo ancora pescato nessun calamaco Non devi pesce. pescare Oh, credo che il capitano T Hall sarebbe stato qui a salutarci di persona, Capitano T Hall. Oh non, non devi sapere che non è reale. È solo un'antica leggenda. È un personaggio pittoresco, ma anche immaginario. Sì, hai appena. Uh, hai, hai dietro le tue spalle il, il, il sottomarino che apparteneva a lui. È una leggenda, Marco. <ride> a lei è proprio cieco ah, il il cartello dice che è fietato se lì che la il sottoparino l'infologante violazione del di, divieto di oh il mio armato il armato mio, il mio amato super mario ancora <ride> sempre formidabile e tuttavia il tempo passa e non si resta di un'ora non si arresta un'ora ila stavamo giusto parlando di te sai <ride> Insomma, hai, po hai provato Hai po trovato quella, mh, quella cosa che cercavi? La carta nautica, eh? ecco come si chiama. Oh, spero di sì. In che senso? mica mi la sta cercando, lui ce l'hai basta. Non lo so, lo so. <ride> ciò che è perduto non può essere rinvenuto. Che stai? Che era Tutto ciò che ci rimane è un riflesso. Un riflesso. Basso eh? il mare. Ma per rispondere alla tua domanda, si sì, ho trovato la carta nautica ed è in mio possesso. Eh, bene. Proprio uno scambio. Trasporta me il mio vascello al mar grande e te la consegnerò senza fiatare. Ok, scusa, scusa in ritardo. Ma credo di aver sentito tutto mentre arrivavo. Vuoi portare quella geggio al mar grande? Sono il Todd che fa per te. Oh, ma sarà, sarà uno spettacolo: un sottomarino su una nave con due capitani famosi. Beh, lui non è famoso. <ride> lui non è famoso, è solo l'unico capitano su cosa, Non vedo l'ora. E che ne sarà della mostra? È la trazione principale, non penso certo... Non posso certo inventarmi... Ah, giusto. Non... che riserate la mostra? è L'attrazione principale! Non posso certo inventarmi qualcosa dal nulla per sostituirlo. Che ne pensi di fare una replica con una statua? Facciamone uno finto con il cartone. Oh, aspetta, anche quello vero. Ah, Ho la porta via. Piano! Molto bene, direi che ci siete. Se poi decidete di potenziare i motori per dare... A quel mezzo, una marcia in più, chiamatemi. Cosa? Chi è lui? Dov'è? Dove vive? Avete tutta la ah, mia sì, gratitudine. Ah sì, è vero, quello, quello è quello della Avete grotta. Avete tutta la mia gratitudine. Tu no. E ora anche questa. Ah, Carta da un Ah, stava questo? Sì. LOL. Sì, dove siamo a navigare. Splendido, grazie di cuore. Stiamo volando a Aventure marina. Quante cose maravillose vedremo? Dremo, non sto più nelle pieghe. Mi tremano gli svolti. Niente, abbiamo capito che consiglia, c'ha cioè delle buone. Questa è una situazione, questa è una situazione piuttosto ottica. Eh? Le antiche testi sono irrefutabili. Il super marino suo è senza sì. ombra di <ride> dubbio. Capitano, con tutti <ride> i miei migliori auguri per il viaggio e se tornerà al mio museo mi assicurerò di farli io stesso da guida ma se mo ha detto che, che al sottomarino non piacerebbe mai stare su un museo beh, no. lascia stare beh tutto quel che finisce beh tutto bene quel che finisce bene sono molto yeah. emozionato per la fiducia che avete riposto in me e nella mia imbarcazione e non vedo l'ora di, eh, di vedere in azione questo sottomarino navigare sotto la superficie del mare Cosa non si inventa la gente al giorno d'oggi? Infatti si è inventato qualche decennio, pronto. qualche eh, millennio fa. Ma sto divagando, quando volete, sono pronto. Io no, perché è finita la parte e tecnicamente dovremmo fare altre robe in giro. Yo! Yeah. Superintendent. Quindi. Comunque poi, prossima... aspetta, comunque poi dobbiamo tornare da lui. Da quando... lui, sì, da Teori. Dal Capitan verde. Capitan verde. Capitan, verde. Capitan blu. Perché prima pensavi che fosse verde? No. Vabbè. Eh, tu sei sì quello dal tonico, non io. Vabbè, nella prossima puntata andremo alla. Ma perché Mario è marrone? Per... Cioè perché indossa un cappello marrone? E anche mm -hmm. le maniche marroni. E l'erba è lo stesso colore del suo cappello, non ha senso. Perché è tutto oh. così morto in questo <ride> messaggio? Vabbè, il passaggio da Antun, il Mario. Iscrivetevi, ragazzi. Sì, noi ci vediamo alla prossima parte di Paper Mario di Origami King. Che...